Per mollare Diventerò vegetariano per 22 giorni Io amo follemente la carne Ed è proprio per questo che ho deciso Di mettere alla prova me stesso Prima cosa da fare, pesarsi Dopodiché ho chiamato Sespo che è vegetariano Per farmi consigliare i prodotti da acquistare Beyond meat Beyond meat, beyond scritto come bionda No Andata Siamo al supermercato Direi che possiamo iniziare a prendere un po' di frutta Un po' di verdura E poi andiamo nel reparto veggie È stranissimo raga Abbiamo trovato il reparto veggie Ora vediamo se troviamo quello che ci ha detto Alcuni cibi sembrano letteralmente fatti con la carne Le cose vegetariane costano davvero tantissimo Una cotoletta 4,39 euro il Primo pranzo faremo praticamente una piadina Con gli straccetti di soia grigliati e avocado Ti dirò Hanno un bel colore Eccolo Sembra un buon. Posso dire che sei veramente cattiva? Capisco magari dopo qualche giorno Ma già subito il primo pranzo Mi fai rosicare così È arrivato il momento di provare per la prima volta Una piedina vegetariana Aspetta Posso spostarne uno? Com'è? Ma anche che sono buone No, ho un altro Eh vabbè io devo mangiare però eh Mmm, buono! Sembra di mangiare davvero il pollo. Beh, non esageriamo eh. Questa è una pizza alle verdure. Hai potuto benissimo mangiare una margherita. Adesso che ci penso. Proviamo cose nuove. Non la rimangerei. <ride> Ma non è male. Barbuto ai fornelli. Ho l'aria davvero di due hamburger normalissimi. Poi ho questa insalatina verde. È buono? È buonissimo. Sembra un hamburger, che piccolo. Ma che? Abbiamo ordinato da Burger King Ho preso un panino vegetariano Sembra un panino normalissimo Fa Questa si sente che non è carne carne Quanto vorrei un bel gran crispy mac bacon. Non è buona come una cotoletta, vero Puzza un pochino quindi userò questo metodo Sentiva un profumo. Stasera per cena la mia baby sta cucinando. Pasta col pistacchio. In questi giorni stiamo praticamente mangiando sempre cose diverse. <ride> Lei continua a mangiare la carne, io sto mangiando le mie robe. Stasera finalmente mangiamo uguali. Guardate che piattino che mi ha preparato la Mati e guardate che vista. Amazing quarto giorno pranzo, crocchette di patate, panzerottini, pomodoro e mozzarella. Cena con burger di soia e insalata. Sa di kebab <ride> con l'aggiunta pure di un po' di piccante. Quinto giorno mi sta crescendo la barba. Oggi sto mangiando dei ravioli a radicchio Che fanno davvero cagare. Mi mancano davvero tanto i tortellini al prosciutto crudo. Sto per mollare, non sto soffrendo tantissimo. Proprio nel momento in cui stavo per mollare Ho voluto informarmi su quali fossero i vantaggi Che ti potesse dare mangiare vegetariano E sono ancora più motivato a continuare questa sfida Anche perché è una sfida che volevo fare da tempo Soprattutto perché si pensa che sia complesso Ma in realtà basta informarsi un attimo per scoprire che non è così Questa cosa non riguarda solo mangiare vegetariano Se ci pensate si può applicare in qualsiasi ambito Un esempio che mi viene in mente è quello delle criptovalute Si pensa sia troppo difficile da capire che ci vogliono tanti soldi per iniziare Cosa sbagliatissima questo perché ad oggi ci sono tantissime aziende Che ti permettono di imparare da zero E in modo gratuito Senza corsi da 400 euro stile guru In Italia infatti c'è una realtà Che sta facendo la differenza Educando e sensibilizzando Chiunque si voglia avvicinare al mondo delle criptovalute E sto parlando di Young Platform Tramite il quale è possibile acquistare La prima propria criptovaluta In modo semplicissimo Inoltre garantisce la totale sicurezza e trasparenza Nella gestione dei propri fondi Il cuore pulsante di questa community però È Young Platform Step L'app che ti consente di svolgere diverse attività educative tramite articoli e approfondimenti e completando alcuni giochi come dei quiz potrete anche guadagnare tramite questa attività la vostra prima criptovaluta anche solo camminando se vi registrate su Young Platform tramite il link che vi metto in descrizione fate il vostro primo deposito di 50 euro Young Platform vi regalerà fino a 25 euro bonus sempre in descrizione trovate anche il link di Young Platform Step mi raccomando mettetevi alla prova scoprite mondi nuovi come sto facendo io sia con il vegetariano che con le criptovalute ed educatevi Pizza super vegetariana Eccolo Anche lei margherita Ok io guarda anche voi Guarda Guarda Guarda Anche lo sto facendo <ride> Stai salvando il pianeta Sei un eroe Grazie Buongiorno amici Oggi è l'ottavo giorno Quindi è ufficialmente passata una settimana Ed è arrivato il momento di pesarsi E vedere se ho perso qualcosa Ho perso quasi un chiletto Proprio il giorno dopo Aver avuto la soddisfazione Di aver perso un po' di peso Succede l'inaspettato Sto male. Guarda che stai mangiando vegetariano da giorni e ti faccio star male. Cioè, smettila di mangiare il vegetariano se devi star così, scusa. Cioè, dai che schifo. Amore. E non è che sei molli, dopo 8 giorni succede qualcosa. Alla fine ci hai provato, è andato male. E buona. Grandi i tuoi follower. Probabilmente, questo è causato dal fatto che ho cambiato alimentazione da un giorno all'altro. Prima mangiavo praticamente carne tutti i giorni. Adesso l'ho eliminata di botto. Però non voglio mollare, voglio continuare a vedere cosa succede in questi 22 giorni. Già il giorno dopo mi sono sentito meglio, quindi ho continuato la nostra sfida. La mati anche, non ha smesso di mangiarmi carne e pesce davanti. Oggi sono da Kebab House di Giallo Cavacchi. Eccoli ho. Proverò per la prima volta il kebab vegetariano. Della scatola sembra stragrande. I nuggets vegani. Devo dire che è molto buono. Non sembra per niente un lago. Quando ormai ero sicuro di arrivare alla fine di questi 22 giorni si presenta la sfida più difficile di questa avventura, la grigliata. Penso che sia una costina. Penso che sia una costina. Non si molla, mi metto a grigliare anch'io. Ecco i miei hamburger vegetariani. Mentre lo assaporavo il lato scuro. Mi chiamavo. Mancano ormai pochissimi giorni alla fine di questa avventura E stasera mi sono preso tutti i panini vegetariani Giuro che stasera ho sofferto tanto Perché c'hanno tutti i panini con speck, salsiccia Tutte cose buone una carne A due giorni dalla fine Questo è semplicemente l'antipasto Che focaccia con okay. del guacamole. Okay. Tutto quello che mangerai oggi sarà vegano e non vegetariano Ok Mettilo di più, da che è quello? Così poco? Ti metti che non mi piace Ti piace, fidati Bravo, vai Il morso Amma ti fa schifo? No, buono. Ok, non dico buona, possibile. Buona, buona. da quanto tempo è che non mangi carne a te? Quasi tre anni. Non ti viene mai voglia di mangiare carne? No. Cioè, mai mai? mai No. Neanche i primi tempi così? No. Cioè. No, i primi tempi. No, perché a me non, non è mai piaciuta la carne. Ah, no, allora cazzatecca. Cioè, l'hamburger, sì. Ci sono scelte vegetali che a me piacciono, anzi, mi piacciono anche di più. Mm. L'unica cosa, magari è il sushi: Ok anche Il pesce. Allora, qua abbiamo le polpette. Questa sembra molto molto deliziosa. Eh, sì è una pinza. Sono più buone delle polpette normali queste. Uh, buona? Ti vedi gli occhi? Secondo me mi stanno luccicando. Ah sì. No? sì. Buonissimo. Se siete un po' diffidenti, almeno una volta provate, fidatevi. Barbuto sempre piaciuto. Non rimarrete delusi. Siamo venuti in centro a fare un aperitivo. Hanno portato stuzzichini tutto col prosciutto. Non hanno chiesto nulla, io a tutti gli effetti in questo momento sono vegetariano e quindi non posso mangiare nulla mi dispiace per tutti i vegetariani che provano questo ogni aperitivo probabilmente che fanno questa è l'ultima cena da vegetariano è incredibile che io sia arrivato fino a questo punto e quindi siamo venuti in un posto super colorato e super vegetariano anche Matilde ha deciso di mangiare vegetariano questi 22 giorni mi ha fatto la testa così perché ogni giorno lei mangiava la carne ora assaggia e dimmi com'è sembri me il primo giorno com'è? non sai niente non so che hamburger mangi tu ma questo non è buono devo dire che questa ultima cena sarà buonissima è davvero buona oggi è il ventitresimo giorno e sono proprio qui dove è iniziata la sfida sono riuscito a portarla a termine 22 giorni da vegetariano assurdo non avrei mai pensato di farcela perché come vi ho detto io mangio carne quasi tutti i giorni è stata davvero dura mi ha fatto un sacco piacere condividerla con voi ad oggi sono più magro infatti tra poco andrò a pesarmi vediamo quanto ho perso ho tagliato i capelli e sono davvero soddisfatto ma andiamo a vedere la bilancia e quanto ho perso. Allora, vediamo un po'. Wow! Non ci credo. Raga, pesavo quasi 87 kg, era davvero tanto e ora ne peso praticamente 83. Era da una vita che non dimagrivo, sono stracontento e concludo dicendo che sono stato davvero motivato a fare questa sfida, quindi ne voglio altre, commentate qualcosa da fare in 22 giorni.